Grazie Presidente, sì, in chiusura quindi brevemente proprio rubo due minuti così che ci accingiamo insomma alla votazione finalmente di questa delibera, allora innanzitutto volevo tranquillizzare l'opposizione che gli unici due subemendamenti che hanno visto non anche applicazione. Premesso questo voglio ringraziare comunque tutta l'opposizione che ha lavorato assieme a noi durante le commissioni al fine di centrare appunto i punti eh, essenziali per superare le criticità dei punti verde infanzia, eh, non ultima naturalmente anche la commissione patrimonio presieduta dal collega Ardu che ci ha aiutato anche in commissione patrimonio diciamo, a poi passare le carte alla dipartimento competente quindi alla commissione ambiente anche mh, con questa commissione abbiamo eh, cercato di individuare quali erano i punti essenziali a fine di eh, offrire l'ennesimo strumento agli uffici amministrativi perché ehm, ricominciasse appunto il dialogo con i gestori dei punti verde infanzia mi sembra di eh, capire anche sentendo gli ultimi interventi in dichiarazione di voto che la delibera abbia comunque centrato il punto che sia stato centrato l'obiettivo del deliberato Ho parole importanti come legalità, decoro, ma soprattutto è stato... Um Ehm, capito, è stato ehm, accettata l'idea che eh, questa delibera voglia eh, garantire un bilanciamento comunque tra l'interesse pubblico e anche gli interessi legittimi naturalmente dei gestori dei punti verdi infanzia questo attraverso un riordino della materia che è eh, un tema importante e eh, si dà avvio con questa delibera finalmente a un riordino non attenzione eh, necessario, eh, resosi necessario solo negli ultimi 4 anni bensì negli ultimi 22 anni che non è poco, eh, quando c'è da fare delle critiche sono la prima, però insomma dobbiamo dire anche la verità, 22 anni sono tanti e eh, diciamo, eh, naturalmente la delibera vuole garantire per arrivare a questi obiettivi un'omogeneità omogene dell'azione amministrativa che viene ehm, eh, finalmente ehm, iniziata attraverso l'accettazione di questo uh, deliberato. Quindi ringrazio tutti ripeto, um, per uh, il contributo um, costruttivo alla delibera. Grazie.